E vi propongo un testo di Zaccaria, capitolo 2, versetto 12 per la maggioranza dei codici, qualcuno può vederlo anche nel versetto 8, il famoso versetto della pupilla degli occhi. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un solo testo nella scrittura che parla di Israele come pupilla dell'occhio di Dio, ed è proprio questo. Però qui abbiamo il primo problema, perché? Perché questo testo è stato dei famosi 18 ticun soferim, cioè i, i, quelli che i suferdi, gli scribi che sono intervenuti sul testo consonantico, eh, a nostro modesto avviso andando contro una delle grandi regole della, che già Geremia aveva così enfatizzato, cioè l'immodificabilità delle consonanti della lingua ebraica che è quella che la prima lingua insieme all'aramaico di ispirazione divina, poi c'è il greco nel Nuovo Testamento ma lasciamo stare e, e già se è una forma le lecita di lettura Gesù dice come è scritto come leggi la lettura dei masoreti che ha un po' cristallizzato i vari modi di poter leggere i testi perché sapete che con l'ebraico usando vocali diverse rispettando ovviamente l'interpunzione con eh, con delle consonantica e la grammatica eh, si possono avere letture diverse, tutte ispirate, quindi se già è tollerabile quello, però non è molto tollerabile il fatto di intervenire sul testo e modificando le consonanti. Questo versetto invece è stato modificato. Qual era la ratio dei ticunsoferini? Quella di, eh, sono 18 versetti e eh, non sono tantissimi, ovviamente del Tanakh, perché questi testi rendevano troppo antropomorfica la figura del tetagramma. Dimenticando il fatto che la tradizione javista si caratterizza, eh, si diversifica rispetto a quella eloista, quella deutronomista, quella sacerdotale, proprio per l'enfasi che dà alla misericordia che il tetagramma ha nei confronti di, di Israele, del mondo e degli uomini in generale e anche ovviamente a questi aspetti antropopatici, e antropomorfici tipici dello javismo, dal quale poi peraltro eredita tutta la Cristologia, quella primitiva ovviamente, non quella di oggi e si enfatizza la identificazione dell'Io Sono con Cristo e Cristo con l'Io Sono, soprattutto nella letteratura giovanea o giovannista che dir si voglia. Quindi intervenire su questo testo è stata una cosa piuttosto grave. Perché? Perché sostanzialmente il testo dice chi tocca a voi, parlando ovviamente dei babilonesi, dei caldei, eccetera, nei confronti di Israele, tocca la pupilla, l'incavo sarebbe, più che altro sarebbe l'incavo, che pupile sarebbe incavo, è un apax legomeno, un testo proprio unico, del mio occhio, ma intervenendo in Ticun ticunsoferì nel testo che poi noi conosciamo come testo masoretico, e si modifica da mio occhio al suo occhio, è il suo chi? Israele no, perché chiaramente chi tocca Israele tocca l'occhio di qualcuno, la figlia di Babilonia assolutamente no, perché è lei che tocca Israele, che la vuole, la vuole colpire, far del male, distruggere, e Dio, grazie, grazie a Dio, eh, non lo permetterà. Quindi era evidente che era l'occhio del tetagramma. E Tecum Soferin, modificando la Yod con, eh, con, con la Vav, e ha praticamente detto il suo occhio, noi, quindi noi possiamo tradurre con il suo occhio, l'occhio di chi? Mentre il testo originale dice... Chi tocca Israele tocca la pupilla, cioè l'incavo, l'incavo sarebbe più letterale, l'incavo, bababat sarebbe, con tre bette una dietro l'altra, del mio occhio. Questo cosa significa? Allora, stabilito questa situazione, che potete trovare in tutti gli apparati critici, i ticun Soferim, questo intervento di tic, cioè T, I, di quadro, Sof, sta sofferendo, lo troverete in tutte le edizioni critiche, insieme ad altri altrettanto famosi, testi, e ci deve far riflettere secondo una regola esegetica dell'epoca. Oggi queste cose noi non le guardiamo più perché preferiamo le esegesi pastorale, pastorale moderne, potremmo dire, che hanno sicuramente una valenza, diciamo, consolatoria, mistica, ma poco attendibile rispetto a al, al testo e soprattutto l'uso del testo dell'epoca dell eh, sia dell'epoca della, della Mishnah ma anche dell'epoca cristiana e eh, degli autori del primo e del secondo secolo compresa l'esegesi del Nuovo Testamento sui testi biblici perché adesso vi, vi pongo io una domanda se Israele è la pupilla, cioè l'incavo dell'occhio del tetagramma pensateci bene che cosa significa, sempre seguendo queste regole esegetiche dell'epoca e chi fa studi eh, sulla Mishnah sa a cosa mi sto riferendo, significa due cose, la prima ci si arriva normalmente e cioè, attenzione, perché chi tocca Israele paga Dazio e la storia è impietosa, nei confronti dei nemici di Israele. Sono spariti tutti e spariranno tutti fino alla fine, fino al ritorno di Cristo, perché è stata una promessa fatta ad Abramo su Isacco. E questa è la, è la, è la prima cosa. E ci si arriva. Ma il secondo aspetto che difficilmente notiamo, e cioè, se Israele e l'Incavo dell'occhio del tetagramma. Significa che quando Dio ci guarda, a noi, a noi gentili, lasciamo stare cristiani o non cristiani, ci guarda direttamente con un occhio. Buona pace dei ticun soferi, dico così perché ho qua davanti il testo nell'edizione critica della Stuttgart Densia, e, ma con l'altro occhio, quindi con due occhi, ci guarda attraverso il filtro di come ci vede Israele, e non parliamo dell'Israele nazione, perché non è che ci siano delle grandi differenze tra il mondo occidentale e Israele come nazione laica, ci guarda come Israele, inteso come ci vedono, eh, gli ortodossi di Israele, i pi religiosi di Israele, i discendenti di quel popolo che eh, in occidente e in oriente cristiano è stato oggetto di persecuzioni, di pogrom, di crociate, di persecuzioni di Shoah da parte della nostra civiltà. Ovviamente io e voi non condividiamo nulla di ciò che è successo, questo è evidente, ne possiamo essere noi responsabili di cose fatte da esecrabili padri del passato, però questo non significa che oggi, io non so, quando vedete il video mettete la data che volete, Dio ci sta vedendo direttamente e immediatamente, in maniera mediata. Ed è una sua scelta che notica, una sua scelta... Eh, di voler vedere la storia dei Goim anche alla luce di come ci vede Israele. E noi ci dobbiamo porre delle domande. E guardate che, e poi concludo, non è tanto il problema noi crediamo nel Messia, loro hanno queste banalità, loro ancora non ci credono, quindi come fanno a non credere? Ecco, non fanno a non credere perché vedono dei cristiani, che non ubbidiscono al loro rabbino, che per noi è Dio, ovviamente, la seconda persona della Trinità, <coughs> scusate, al nostro rabbino di riferimento, vivendo una vita mondana, vivendo una vita assolutamente identica al paganesimo occidentale nel quale eh, viviamo e ci gloriamo anche di essere in Occidente. Ecco, quindi ci vedono come una cattiva testimonianza. E non è assolutamente vero che ci sia dell'idiosincresia, perché magari se vedessero dei Guim che fossero fedeli al loro rabbino di riferimento, che seguissero esattamente le normative della legge di Dio, come Gesù le ha vissute, come gli Apostoli le hanno vissute, come la Chiesa delle Origini le ha vissute, probabilmente questo iato, che a volte era diventato odio, questa, questa divisione eh, bimillenaria quasi, da Israele sarebbe un attimino più, più, più ridotto, ecco. Quindi nel nostro processo di conversione cerchiamo di sapere che Dio non ci guarda solo direttamente nella, nella segretezza delle nostre camere e della nostra coscienza e della nostra anima, ma ci guarda anche attraverso la mediazione del suo popolo. E sarebbe cosa veramente buona chiedere ai figli di Israele come ci vedono. Parliamo dei figli di Israele, quelli religiosi, le persone pie, le persone devote, che hanno tanto da censurare dell'Israele laico no? che non ha alcuna differenza dal mondo occidentale di vivere eh, ecco, sarebbe interessante chiedere per il nostro cammino di conversione l'umiltà di chiedere a loro come ci vedono e forse, forse, correggere qualche nostro atteggiamento non parlo di me, di voi qua ovviamente, no? sto mettendo sempre della nostra cultura post-cristiana. Vi saluto e vi ringrazio e alla prossima curiosità. Ciao!